Ciao sono Marco al termine di una corsa meravigliosa in questo posto fantastico in una giornata incantevole devo dire anche se un po' calda ma ci vuole ci sta è estate durante questi due passi di defaticamento mentre insieme andiamo verso l'automobile voglio parlarti di un aspetto molto importante del tuo cervello anche del mio del cervello in generale il fatto che il cervello non si ferma mai non si ferma mai tu dormi, lui elabora, quindi non si ferma mai e tutto questo ha delle ripercussioni a catena. Che cosa significa? Che comunque qualche cosa partorirà il tuo cervello, qualche cosa elaborerà e quindi la cosa importante è dargli un indirizzo cioè dirgli, fargli capire a priori che cos'è che deve elaborare perché se tu lo lasci andare per conto suo potrebbe elaborare cose che per te sono improduttive, sono negative quindi devi dargli un indirizzo ben specifico come ti dicevo, tu dormi, lui elabora mentre tu stai riposando lui continua a fare delle elaborazioni allora tu prova ad immaginare no? il fatto di andare a dormire con l'emozione di quello che hai vissuto nel giorno passato e con l'entusiasmo di quello che sai che vivrai nel giorno successivo. Durante la notte il cervello elaborerà delle cose che per te sono potentissime e preziosissime. Questo è l'indirizzo che puoi dare e ti accompagnerà e tutto questo poi diventerà un esercizio, quindi tu prenderai una confidenza, con la, una dimestichezza con l'uso del tuo cervello che è veramente impagabile e imparagonabile. Mi auguro di aver portato alla tua giornata un pensiero diverso, qualche cosa di costruttivo e positivo. Io sono arrivato più o meno verso l'automobile e non mi resta che salutarti augurandomi veramente di esserti stato utile con questa piccola pillola di formazione off-road. Un abbraccio, ciao!